auto sono in ordine inverso per anno. Riusciranno le due Williams del 1900 Vediamo. superare il tuo compagno di squadra il più in fretta possibile, puoi farcela. C'è il professore lì. E... Ah, io ci vado proprio piano piano. Mamma mia ragazzi, eh, questa è dura, eh Cioè, guarda i fittipaldi, ma come cacchio fai, oh? Combattimenti come una volta ragazzi eh Ho fatto fucsia Questo non frena oh Dai dai Mamma mia ragazzi A non si frena mai oh Oh, uh, E se la porta a casa Mamma wow, mia, spettacolare. Che figata, raga, Ma è proprio figo, eh. È proprio fighissimo. Che ricordi, guarda qua, oh. Troppo, troppo, ragazzi, ma va, figurati. Ragazzi, ragazzi, cosa vi devo dire? Cioè, è fantastico. Cioè, sta modalità è fantastica. Poi le F1 classic.